Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Cari amici, non è per niente noioso. Leggere le toledot, ve lo dico subito, è il segreto per capire la sacra scrittura alle basi. Nella lingua ebraica la parola storia non esiste, tantomeno il concetto hegeliano di storia della salvezza che tutti i teologi usano da almeno 150 anni come se fosse una verità assodata nell'economia biblica. In realtà si parla di genealogie, le toledot. Dietro ogni nome, dietro a ogni riferimento toponomastico, dietro a ogni uomo c'è una vita, sono relazioni, dietro ogni uomo c'è un evento divino, un evento che ha a che fare con noi e anche con te. Quindi la lettura dei testi delle Toledotte e oggi affrontiamo il secondo Sefer Toledotte che è il capitolo 10 di Bereshit, vedrete che contiene una ricchezza infinita, chiavi di lettura interpretative per riuscire a capire davvero tutta la scrittura d'ora in poi. Proviamo così a leggere questi testi. Veleto le dot vne Noach, Shem, Ham e Yafet. Queste sono le genealogie di Noach, i tre figli, Shem, Ham e Yafet. E nacquero loro figli dopo il diluvio. Nacquero figli a questi tre patriarchi. Proviamoli a vedere. Che cosa si nasconde dietro ogni uomo? Quale preziosa indicazione Dio dà nella rivelazione per riuscire a capire, a mettere le basi di Torah. Figli di Yafet: Gomer, Magog, e voi sapete Gog e Magog, l'importanza che avranno nella letteratura apocalittica, Madai, Yavan, Yavan è la Grecia, Yavan è il corno di Yavan, Yavan, anche nell'Apocalittica, nasconde la Grecia, i nemico, il grande nemico i grandi nemici di Israele. Ricordatevi Maccabee, ricordatevi Antico Quarto Epifane. Ricordiamoci questi eventi che la storia ebraica ci ricorda. Tuval, Mesec e Tiras, quelli che hanno cominciato a fare musica. I figli di Gomer, Gomer è un nome molto importante nella, nel, nel Sefer Bereshit, lo troveremo più spesso anche riferito a donne, il nome di Gomer sapete che ha varie valenze, vi prego di studiare questi nomi, andarveli a cercare anche su internet e vedere nelle chiavi bibliche che Raggi di luce noi abbiamo quando si studiano questi testi e questi nomi, Ashkenaz. Ashkenaz sono, eh, potremmo dire oggi noi ebraico, è la Germania, no? Quindi immaginatevi tutta la diaspora, tutto ciò che sarà nella Galuta Ashkenazita, tutta la tradizione Ashkenazita, non sono semiti. Ashkenaz è il luogo dove i figli di Seth sono andati, anche lì in Galut, cioè in diaspora rifat e togarma figli di Yavan Elisha Tarshish Tarshish voi sapete com'è importante nella letteratura biblica le navi di Tarshish non si sa bene che zona sia Tarascona Spagna chi lo sa eh, di sicuro Tarshish noi abbiamo come destinazione vi ricordate Yonah, Yonah, Yonah, Navi, Tarshish, poi c'è Chitim, i Chitim, ah, i Ciprioti, i Chitim vengono nominati così anche i Romani, anche loro nella letteratura talmudica vengono definiti Chitim, in realtà sono i Ciprioti, è un nome che indica gli amici di Israele anche questi, quindi da Yaman vedete quanti, quanti guai per Israele, e poi abbiamo i Dodanim Rode, quelli di Rodi, questi si dispersano nelle isole delle nazioni, a Goim, nelle loro terre. Eh, dice Ish l'Ishonò, ognuno per la propria lingua, per le loro eh, Mishpachot. Traducono tutti famiglie. Voi sapete che non è un termine biblico. Il termine famiglia indica potremmo definire anche un clan, Ma, eh, dice Begoyem, nel, nelle loro nazioni. Fili di Ham, attenzione figli di Ham, abbiamo Cush, che sono gli etiopi, la Cushita è una moglie no? La moglie di Moshe Ben, e poi abbiamo Mizarai, l'Egitto, anche qua c'è da dire, Put e Canaan, ecco, lo ritroveremo Canaan, perché avremo le popolazioni cananee con tutti i nomi, la toponomastica anche delle località che a macchia di Leopardo ospiteranno in Erez questi popoli, appunto Cananei, che si dedicarono ai sacrifici umani, a tutte le, le brutture possibili e immaginabili, tant'è che Dio sancisce per loro la, la, la, la spogliazione della terra donandola ai figli di Israele. Vne Cusci, figli di Cusci, abbiamo Seva e Avila, ri li ritroveremo Avila e Seba anche ehm, come figli, come figli di, di, di, di Sem, ve lo, ve lo preannuncio, probabilmente sono sempre quei confini del Ganeden, quindi questi nomi indicano qualcosa di molto importante. A Avila si parla dell'oro di Avila, con l'oro di Avila si faranno dei gioielli preziosissimi per la gloria di Dio. E poi abbiamo Safta, Rama e Saftecha, figli di Rama, Safta, Dan, e poi abbiamo Kush Da Kush eh, dice... Yele Ed Nimrod Questo nome è importante perché Nimrod è un personaggio piuttosto strano, ambiguo, ancorché negativo. Perché questo Nimrod, che è nome di uomo, è anche un nome di località. U, uh, lui, Achel, le Yot Ghibbor Bares. E lui cominciò a essere molto forte nella terra. Lui fu. Dice Gibor. e Zayed. E, potente cacciatore l'ifne Hashem davanti al tetagramma un uomo importante un uomo al negativo però sufficientemente coraggioso da essere di fronte al tetagramma e non in senso figurato in senso reale al ken yamar perciò si dice kenimrod gibor za'iede l'ifne non ci fu come Nimrod potente cacciatore davanti a Dio non ce n'è stato un altro potremmo noi dire oggi eh? ma andiamo avanti perché? perché questo Nimrod dice Vattei Reshit e fu diciamo il principio del suo regno di Babel lui iniziò il regno di Babel Babel lo sapete Babel, Babilonia la torre di Babele arriverà alla fine del capitolo 10 Uruk Akkad, Kal nella terra di Sennar. la terra di Sennar, la pianura di Sarà sarà protagonista dell'edificazione della, della torre di Babele attenzione perché vedremo la torre di Babele ci staremo parecchio Dio piacendo la prossima volta sarà un problema molto grosso perché attirerà la volata l'anticristo e il falso profeta il Signore dirà ciò che avranno in cuore di farlo riuscirà a loro quindi abbiamo già i personaggi, abbiamo Nimrod, abbiamo Uruk, Akkad, Cain e Senar, la pianura di Senar. Minaretz, da quella terra uscì Assur, voi capite che Assur, quelli che per noi sono gli Assiri, crearono qualche problema al nord di Israele praticamente distrussero tutto il nord di Israele per colpa del peccato di Geroboamo e di tutti i suoi discendenti e lui, Assur, costruì Ninive per la prima volta viene nominata la città che è simbolo della diaspora la capitale del male una, una, una città che fu distrutta dai medi e, beh, più che distrutta diciamo conquistata ecco perché distrutta non è proprio così Ninive non cadde mai di distruzione fu accerchiata, inglobata, assorbita come lei stessa assorbì i figli di Israele del nord ed è la città che voi sapete è stata un po' come il, il, un rospo da mandare giù per, per il profeta Iona perché non fu distrutta non fu distrutta né da Dio né dagli uomini e poi abbiamo Rechovot e Kalach. Rechovot è la città delle grandi piazze e Kalach un'altra città. Poi Erese tra Ninive e Kelach, Quella città dice Agadol, Aira Gadol, la grande città. Quando si parla di grande città lo stesso termine Iragadol lo ritroveremo nel Sefer Yonah, nel libro di Giona. Grande per potenza, per popolazione, per malvagità, ma grande rispetto perché ricordatevi sempre che nella cattività babilonese, dopo la caduta, dopo il ritorno e dopo la diaspora, fu proprio quella terra ad accogliere i grandi maestri, i grandi Tannaim, i, i grandi Amoraim. Il Talmud è stato scritto a Babilonia. Una delle due redazioni, c'è cioè quello di Gerusalemme e quello di Babilonia, però capite che c'è sempre questo aspetto, <coughs> scusate, di odio e amore, tra... Israele e Ninive. E mh, vedete quante volte viene citata qua, Calah, dice Agadol, quella è la grande città, e poi Misraim, ecco. l'Egitto generò eh, et luditi, gli Anamiti, lavahiti, i Vahiti, naftuhit, i Naftuchi, i Naftuchiti, i Petroshiti, i Kashuliti, Asher e che uscirono da là. E uscirono da là, cioè sempre da questa discendenza di Mitzraim, chi? Altri nemici di Israele, quelli che vengono definite le spine nei tuoi occhi. I Felistim e i Kaftorim. Che i palestinesi, i Felistei, venissero da Caftor è storicamente abbastanza accertato. Popolo di mare che sbarcò nelle coste del nord dell'Egitto, d'altra parte, l'Egitto ha dato origine secondo questo testo delle genealogie a questi popoli e lì tornarono a colonizzarli con queste anfizionie legate tra di loro ovviamente da un patto di sangue e o anche politico e poi c'è Canaan Canaan nasce ovviamente da, da Ham e generò, attenti Sidon, Sidone, sul del Libano, nord della Galil Primogenito Behor e Chet, poi abbiamo il Gebuseo, l'Amorreo, il Gergeseo, l'Eveo, l'Archita, il sinneo l'Arvaita, il Samarita e la hamatita E dopo si dispersero no, queste, questi clan dei, dei, dei, di Canaan, dove? In Erez, Canaan, la terra di Cana, quindi nome ma anche toponomastica. E poi c'è un confine, è un confine ideale che viene posto da Dio, che verrà poi riposto il regno del grande Israele di Davide e ovviamente anche di Salomone e abbiamo il confine dei Cananei va da Sidone verso Gerat fino a Gaza verso Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim. attenzione perché Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim sono le quattro città distrutte la quinta è Zoar che non fu distrutta da questa città prende il nome il grande testo esoterico cabalistico, il libro dello Zoar il libro della grande mistica ebraica Fino a Les, questi sono i figli di Ham con Mishpachotam, con, con i loro clan, potremmo dire le loro lingue, le loro terre, e nelle, in quelle che sono, vengono definite Goyem cioè le loro nazioni, cioè diedero vita alle nazioni. E finalmente il versetto 21. Stiamo per finire il capitolo 10, abbiamo Sem. Sem è Fu partorito anche da lui, bellissimo questo, questo, questo termine, perché viene Yuled Gamu, abì, anche lui fu partorito padre, di Colvne Ever di tutti i figli di Eber. Eber vuol dire quelli che stanno al di là del fiume, cioè gli ebrei, quelli che diventeranno gli ebrei, Eber, lo troveremo, fratello di Yafet Agadol, fratello di Yafet Agadol. Il testo in ebraico non è proprio così preciso, eh, si fa riferimento a questa fratellanza appunto tra eh, Eber e, e Yafet, quando sappiamo che ovviamente Yafet è il fratello di Sem, indica un'identificazione tra padre e figlio, cioè tra Sem e, e, e Eber, che poi aprirà nelle genealogie, anche secondo Matteo, ritroviamo qui alcuni nomi, la genealogia che porterà direttamente al Messia. Mi raccomando, genealogia che porta direttamente al Messia. E infatti cominciamo ad avere dei nomi. Elam, Ashur, Arfashad, che lo troveremo, Lud e Aram. I figli di Aram, che abbiamo già i primi nipoti, abbiamo Uz, eh, Hul, Geter, Mas, poi ripartiamo da Arfashad perché fa parte delle genealogie secondo Matteo. Arfashad, Yeleth, Selach, Selach, ce ne ero uno, Ever. Eber qui è, prende il nome dal suo trisavolo, anche qui quelli che stanno di là del fiume, ebrei. E, e a Eber furono partoriti due figli, Benimshem Had, Peleg, Peleg, discendente, di, eh, ascendente di Eredavi. Poi c'è un gioco di parole. Dice perché? Dice chi chi è ovviamente il perché di risposta in ebraico, -yamav", perché in quei giorni niflega", fu divisa peleg, eh, peleg nifla, il valore di p e fu è identico, Col dagesh cambia però la radice sempre eh, la, la pe, la lame e la gimel, fu divisa la terra e il nome di suo fratello è Jochtam, quindi gli fu dato il nome Peleg per quel motivo lì. Yochtam, Yeled, Almodad, Eselef, Asharmavet, Yerach, Adoram, Uzzal, Dichla, Oval, Abimael e Sheva. Di tutti questi nomi noi ricordiamo Sheva. Sheva perché vuol dire sette, Sheva perché vuol dire patto, Sheva perché... E comunque all'interno delle genealogie ebraiche. E poi abbiamo ve et ofir altro luogo dell'oro, Avila, di nuovo, terra dell'oro, Yobab, dice, Vekol-Ellev-Neh-Ikhtam, o Yochtam, o Yochatham, questi tutti sono i figli di Yochtam, cioè un ramo cadetto di Eberi. E fu la loro sede a Mesa e a Sefer, Ir-Achede, montagna dell'Oriente. Come finisce il capitolo 10? Eh, il capitolo 10 finisce in un modo enfatico. Elvneshem, questi sono i figli di Sem per i loro clan, per le loro lingue, nelle loro terre, nelle loro, tra i loro popoli, perché da lì discesero altri popoli. El Mishpachot vne Noach chiude come inizia. Questi sono ehm, i clan dei figli di Noach, le Dorotham, per le loro generazioni e per le loro nazioni. Si diffusero le nazioni nella terra dopo il diluvio. Siamo davvero ehm, ormai a un punto nodale della nostra... Della nostra della nostra ricerca e del nostro commento, stiamo per arrivare, anzi siamo già arrivati alla pianura di Senar, Senar di Senar abbiamo già parlato, di Babel abbiamo già parlato, dietro c'è sempre Ninive, però Babele, confusione, Babele, confusione, c'è questo gioco di parole che vedremo, stiamo tirando la volata a quello che sarà il 666, l'anticristo e poi ci sarà anche il falso profeta insomma le basi le stiamo ponendo già in genesi al capitolo 11 che sarà oggetto del nostro studio e del nostro commento vi saluto e vi ringrazio, vi chiedo di abbonarvi al canale e se volete seguire i nostri corsi specializzati ma comunque sicuramente iscrivervi che non costa assolutamente niente stiamo facendo un grosso sforzo, chiediamo un aiuto se volete aiutarci anche solo un caffè basta, qui sotto c'è la tendina, potete farlo vi ringraziamo veramente perché ci siete vicini e iscrivetevi al canale e condividete il nostro sforzo se vi sembra opportuno. Un arrivederci e mi raccomando risentitela, risentitela spesso questa, questa Derasha, perché parlare delle torre dot, vuol dire parlare di noi, delle nostre radici e della nostra fede. Ciao e alla prossima!